Quando abbiamo deciso di fare App, la prima cosa che, che abbiamo fatto è stato fare. più che un business plan, per esempio, il business plan è una bella storia che racconti, quello che è importante secondo me è il financial plan. Io in questo momento non ho un documento di 60 pagine che ti racconta cosa faremo, perché qua ogni, ogni mese cambia qualcosa. Cioè, è, è vero che il business plan è un documento che devi fare, poi utilizzo per la giornata, è vero, è vero. È <coughs> un esercizio per renderti conto, te, di quanto è chiare le idee, diciamo, occuparti però secondo me quello che veramente conta e che tu aggiorno ogni mese è il financial plan cioè dove ti fai tutto, tu, tutto il tuo pensiero su, su un excel e dici va bene allora io acquisisco questo numero di clienti ogni mese che mi costa così, il top e la conversione è questa e ciascun cliente mi porta tanti soldi diventa profittevole tra sei mesi ho bisogno di x soldi no, no, no, no. e soprattutto lo utilizzo tanto il financial come strumento di, passare la parola, di controllo e gestione cioè e ogni mese vai a vedere e, e modifichi il modello dici ma scusa qua è andata come doveva andare no perché non perché è che doveva andare magari c'è state delle cose strane magari anche meglio una volta capita dietro al cliente boh, 20.000 euro non ti aspettavi chiaramente non è che dici ah no adesso cambio tutte le formule perché avremo un trend di grecia di 20.000 euro ultimo ogni mese no eh, quindi c'è chiaramente una parte matematica una parte che vai a sentimento cerchi di modificare e poi alla fine quello che ti fa il financial è sono tutti gli indici che tu hai buttato lì di crescita, no? Quindi dici ho un marginal rate del 13%, invece poi vedi che questo mese è il 5, il mese dopo è il 9, poi l'11%, poi l'1, va così, eh, allora dici, vabbè, boh, sarà un 7. E vedi se il 7 funziona meglio e dopo 3 mesi si sta tenendo.